E benvenuti a tutti ragazzoni da Alpi Pega qui con Pierino Proprio De io ragazzi, Pier... ho visto che hai lanciato una serie, questa del Dream Team, non potevo mancare Ragazzi mi raccomando, quanti like chiediamo? Decidi tu, non voglio, io non voglio sapere, decidi tu Allora chiediamo 5.000 like ragazzi 5.000, oh raga! polliciate subito Se non riuscite a raggiungere 5.000 like ragazzi meglio che cambiate canale, esatto. piattaforma, andate su TikTok e mail Come già sai, oggi farai il tuo Dream Team della yes. YouTuber League, YouTuber Summer Cup e Affini Così mi potrai dire i tuoi migliori otto giocatori. i Giocatori che secondo te hanno rappresentato meglio la YouTuber League fino ad oggi. A fine video mi dovrai dire l'uomo chiave: mi dirai il primo panchinaro e poi la parte più che la parte più bella, ovvero il più scarso della YouTuber League. Ok. Hai già un nome? Sì, diciamo hai che già, ho un, già un nome, ma ce lo riserviamo per la fine, ragazzi, <ride> perché potrebbe creare polemiche. Ok, quindi signori, partiamo con il dream team di Pierino dei Pierras V partendo dal portiere. Va bene, allora, partiamo dalla porta, ti dico un nome che probabilmente non è ancora mai stato detto però è un portiere che io ammiro e che ho anche affrontato sono rimasto sbalordito ovvero Dario del Napoli mi piace molto il portiere del Napoli anche perché diciamo che mi sembra il più serio di tutti ok quello che meno pensa magari al contenuto e più pensa alla partita e al risultato un vero giocatore quindi Sì, diciamo un vero giocatore cioè la prende proprio seriamente come fossero delle partite di campionato quindi Dario del Napoli è il portiere del dream team di Pierino intanto che formazione vuoi attuare in base alla mia esperienza ho capito che in questa partite, fatte tra di noi, di youtuber, gente che non gioca professionalmente, la, il ruolo più importante non è il centrocampo, non è l'attacco, è la difesa, sono ragazzi, d'accordissimo. le squadre che giocano meglio degli altri sono quelle che difendono meglio alla fine, quindi io ti farei una difesa a 3. Difesa a 3 per Pierino, e attenzione, secondo 3, me... 3-2-2. 3-2-2, secondo me ci dice dei nomi esotici. In difesa, in questa youtuber league non ci sono tantissimi nomi, vediamo se mi tiri fuori quell'esotico. esotico. Sicur di Seekwolf. di Seekwolf sì, sì, i tuoi sì. tre difensori quindi allora eh, parto sicuramente dall'Italo che Italo è il difensore dell'Inter, quindi diciamo che l'ho passato, ha giocato insieme a me e posso dirti che sposta gli equilibri di parecchio fa la differenza avere l'Ital in campo diciamo che con lui giochi molto più sicuro, quindi non possono cominciare dall'Ital argentino sì, ma poi la cosa bella è che le altre squadre poi non lo sanno è che lui ci mette proprio grinta anche in spogliatoio prima della partita, cioè lui carica veramente prima dei match, molto importante, quindi <ride> lui è assolutamente, come difensore un uomo spogliatoio, quindi Italo, secondo nome secondo nome, allora un altro difensore che sicuramente mi ha stupito Può risultare scontato ma non lo è, è lo zoccolo duro, Fortissimo. non c'è una sola partita che lui abbia giocato male Anche quelli che hanno preso le imbarcate, comunque lui ne è sempre uscito pulito a testa alta quindi, Ed è soprattutto un gran rigorista lo zoccolo L'hai grande... incontrato di recente, l'hai sfidato, sì. hai vinto, ma lui comunque si è dimostrato un ottimo giocatore Sì, lui anche se prende le imbarcate riesce a uscire a testa alta e poi vince tutti i rimpalli, ve lo giuro, ragazzi. Ogni volta che c'è un rimpallo con lo zocco, non ho mai vinto uno in tutta la mia carriera calcistica su YouTube. Terzo difensore. Allora, di sicuro non opto per un giocatore della Juve. Anche perché la vostra difesa, devo dire la verità, è un po' rivedibile. Quindi, vediamo un po'. Voglio evitare i nomi della stessa squadra. Escludo anche la Roma. Nel Napoli, ti dico, avrei messo Kids, che è quello che ha giocato una sola volta, ma poi è stato molto estromesso. Forte, quindi, molto forte. escludiamo. E quindi passo a Gigi della Lazio, ragazzi. Veramente. Gran capitano della Lazio, non ha, secondo me, la visibilità che merita. È uno che sa giocare, sa tenere sulla squadra e, e poi ha cioè, quelle, quelle cavalcate che fa dalla difesa, insomma. È carino. Ricorda un po', un po Lucio. Eh. Sì. Ricorda un po' Lucio. Bravo, un po' Lucio, diciamo, un Maicon. Cioè, si avvicina molto. Quindi, terzo nome è Gigi della Lazio, il capitano. Passiamo adesso ai due centrocampisti fondamentali. Farai tante esclusioni, lo sai. Eh, vero? sì, per forza, ci per saranno forza. tante esclusioni. Quindi? Centrocampo di Pirino del suo Dream Team. Diciamo che ti posso dire anche due nomi al volo proprio. Vai. Allora, io ti includo me e Niabri. Mi sono messi entrambi perché secondo me noi due siamo molto forti se okay. giochiamo insieme. Ok. Se giochiamo insieme, performiamo il triplo. E veramente possiamo essere devastanti perché ci conosciamo, abbiamo una grande intesa. Ogni volta che abbiamo giocato senza l'altro, siamo sempre andati a perdere. L'intesa tra i giocatori è fondamentale, è importantissima. Sì, diciamo che io non mi ritengo più forte, sicuramente, magari di un fratino. Ma neanche Gabri lo è. Però io e Gabri insieme. Come già gemelli Derrick, sì. lo so che magari sei un po' troppo giovane per Oli e Benji, ma i gemelli Derrick insieme per formare. Sì, sì, sì, no, no, io guardavo Oli e Benji, quindi okay. so, so perfettamente di cosa stai parlando, mi piace il paragone. Quindi i fratelli Derrick in mezzo al campo, Pierino e Gnabri. Esattamente. Passiamo dunque all'attacco a questo punto. Allora, in attacco la scelta devo dire è abbastanza golosa, c'è cioè proprio l'imbarazzo della, della scelta. C'è cioè l'imbarazzo della scelta, c'è tanta scelta E gente io andrei forte. anche qui per squadre, nel senso che escluderei la Roma, escluderei... Il Milan, vi dico la verità ragazzi Io voglio tanto bene off Samuel Però lo escludo Perché io personalmente ce lo vedo meglio Nelle partite uno contro uno Ma non mi ha mai sorpreso particolarmente Nelle partite a sette vi devo dire la verità non Colpo è... di scena, off Samuel fuori dalla Sì perché alla fine sarà anche fortissimo eccetera Però raramente segna off Samuel Quindi non mi dà questa garanzia Ti dico la verità è, è interessante, è importante Nonostante sia il mio pupillo Lo escludo Poi vediamo magari nel giro di ritorno ci sorprenderà E poi si fa male facilmente e altro difetto suo è che lui deve giocare in promozione quindi non può dare il 100% E questo è evidente, questo sì. è evidente. quindi i tuoi quindi, due nomi chi i sono? I Partendo dal primo. primo Allora, primo nome ti dico Simone Crispo è il più imprevedibile, soprattutto fa 5-6 alla a partita ha fatto un grandissimo gol di tà centro-campo Sintomo che potrebbe segnare in qualsiasi maniera quindi non può mancare Simone Crispo e per la Juve, Fratino o Campolunghi Ah! E qua c'è un lancio di moneta C'è un lancio di moneta Fratino o Campolunghi? Questa è la domanda Guardala anche in un discorso Di chi si incazzerà di... di meno Esatto Guardali in un sì. discorso di insieme Sì sì, sì Cioè sì. in una squadra come quella che è appena fatta sì. Secondo te di fianco a Crispo Qual è il giocatore che si sposa meglio? Secondo me Luca e Crispo si inciamperebbero un po' a vicenda Non so come dire Diciamo che Luca è uno abituato a stare lì in avanti A far servire e a finalizzare Invece certo. Fratino è più uno che si sacrifica che gestisce il pallone, sa tornare indietro Ed è soprattutto un assist man, credo che sia La persona con più assist Fino sì. adesso, nella youtuber league Quindi ti dico, escludo Luca Campolunghi Anche se lo ritengo veramente Molto bravo, e ti dico Andrea Fratino Andrea Fratino che chiude Questo tuo dream team Interessantissimo, mm -hmm. bellissima squadra Simone Crispo e Fratino, che secondo me si completano, sono d'accordo con Sì, sì, si completa te. molto bene, secondo me. Con al centrocampo Pierino e Gnabri. E in difesa Elitalo, Zoccolo Duro e Gigi con in porta Dario del Napoli. E ho escluso il Pipega, ragazzi. Grande esclusione. Chi ci può stare, assolutamente. Essendoci tanti giocatori, è anche abbastanza normale che siano tanti giocatori fuori. Ma adesso hai la possibilità di inserirne uno extra, okay. che è il tuo uomo panchina, l'uomo che ti fa la differenza che comunque in squadra lo prenderesti il sesto uomo del basket per intenderci ok, ho la possibilità di mettere un uomo panchina Sì, sono indeciso tra Luca Campolunghi e Gunther altro okay. fenomeno che non ho citato che può risolvere le partite ti dico, quello che si sposa meglio probabilmente sarebbe Campolunghi quindi l'uomo in più è Campolunghi l'uomo chiave ovvero quale giocatore secondo te dovessi iniziare la classica partitella sì. al campetto? Sei il capitano, devi scegliere il primo uomo su cui basare la tua formazione ah. Chi selezioni? Ok Io Gnabry, perché ragazzi io, è una cosa che è difficile da, da, spiegare. da spiegare È come se fossimo gemelli in questo Cioè nel senso se ci sono io in campo Il mio primo fido compagno che vorrei è Gabri in squadra con me Quindi non è il più forte, però è quello che si lega meglio con me quindi io Gnabri sceglierei come. Uomo chiave, Gnabri. E adesso la parte più interessante di tutto il video, quella che andrà virale su TikTok. Vieni su, vieni su. <ride> vieni su, dai, che c'è il TikTok virale. Pierre, chi è il giocatore più scarso che hai incontrato alla YouTuber League? Allora, ce ne sono diversi, ti dico la verità. Ce ne sono diversissimi. Ti dirò, ti dirò. Quello più scarso. Secondo me è sequel, però sarebbe troppo facile dire sequel. Cioè, nel senso, vorrei usare un pochino di più. Okay. Sick, perdonaci, cioè, ti vogliono tutti un botto di bene, eh? Ti dico uno molto scarso secondo me che veramente può rovinare una partita, non me ne voglia ti voglio bene, però Giovanni Stramacci della Lazio, ti dico, secondo me è una falla abbastanza importante, io ho fatto diversi gol approfittando dei suoi errori, un altro è vale Bise del Milan ne ho detti, ne ho detti forse troppo, ragazzi però... qua c'è beef per tutti, c'è bistecche qua che sfigolano Psh. no, vi voglio bene, gran personaggio, però <ride> per quanto riguarda la squadra diciamo che se c'è qualcuno da evitare, eviterei un po' questi nomi qua. Quindi Sikwolf, che però diciamo è nell'Olimpo. <ride> è nell'Olimpo. Poi Stramacci della Lazio. Sì. E poi ho aggiunto Valebise del Milan. E Valebise poi... del Milan. Bomba, bomba, ci sta. Pier, grazie mille per questo tuo Dream Team. Fateci Anche sapere. Anche la maschera Juventina. Anche la maschera Juventina. Beh, buttiamo in mezzo tutti. Pier, grazie mille per questo video. Fateci sapere nei commenti i vostri preferiti e i vostri più scarsi. Un'ultima cosa. 5.000 like. Grazie mille. Piacere, grazie a te, grazie di avermi messo nella tua squadra, ovviamente. Peccato che non abbia fatto uguale, però lo capisco, lo capisco, lo capisco. Al prossimo video, ragazzi!